No, sono Joy, una polimeccanica al secondo anno di apprendistato e oggi vi faccio vedere cosa faccio. Ho scelto questa produzione perché mi ha colpito fin da subito, dato che è un lavoro fondato sulla precisione e che non conoscono in molti. Credo che una parte fondamentale del mio lavoro sia la parte astratta, cioè il fatto di immaginarsi prima un pezzo nella propria mente per poi andare a fabbricarlo. Come in molti lavori, anche questo è importante la parte della scuola, dove vediamo dei concetti che poi andiamo a mettere in pratica appunto a lavoro. Nel lavoro del polimeccanico esiste anche la parte di progettazione, Programmi CAD sul computer. Qui vediamo il disegno esploso con una stalla vista in 3D di questo caricatore wireless a forma di turbine e dorme tricaperto. Qui di fianco il caricatore terminato costruito con la stampante 3D.